Eccoci qua, Beh, siamo alla seconda parte, ieri sera abbiamo visto la magia del volo della freccia dal punto di vista effettivamente eh, più istintivo, più, più puro, più meditativo, più filosofico, eh, più legato a tantissimi fattori, eh, molto tutti molto importanti, tutti molto importanti. Questa sera invece vediamo un pochettino qual è effettivamente un po' un metodo, una strategia per quello che è più legato alla performance, alla performance e al bersaglio. D'altronde siamo legati a una federazione sportiva, ma anche, non una federazione sportiva, anche una federazione che pratica il tiro con l'arco, alla fine ci sarà una gara. Alla fine ci sarà una classifica e a tutti noi farà piacere essere nelle prime posizioni o comunque eh, effettivamente eh, fare questi famosi punti in definitiva. Quindi fare, fare questo sarà legato ad avere una strategia, ovviamente sempre restando eh, nelle regole nei regolamenti che ciascuna federazione attua perché tutti siano nelle stesse medesime condizioni di gareggiare. Questo sempre lealtà e sportività. Dopodiché eh, ognuno di noi potrà utilizzare il, il, il metodo anche filosofico che preferisce. Questa sera parliamo di una strategia un pochettino ovviamente più pragmatica e meno, meno filosofica, ahimè. Benissimo, intanto eh, quando in società c'è qualcuno che, che tira con l'arco istintivo, con l'arco lombò, difficilmente sappiamo come, come istruttori io parlo, sappiamo come indirizzarli Ma effettivamente eh, ci sono anche dei metodi come per l'arco olimpico e per l'arco compound effettivamente ci sono anche dei metodi per, eh, per questa tipologia di archi anche se l'istruttore normalmente eh, lascia un po' indietro quella che è effettivamente la particolarità eh, di questa di questa splendida straordinaria tipologia di arco che è l'arco istintivo e l'arco lombò eh, ora, mh, ora vediamo cosa, cosa effettivamente succede Beh, eh, ho già detto nella prima parte abbiamo parlato del tiro istintivo puro, in questa seconda parte saremo molto più programmatici per poter evidenziare per l'appunto con l'arco istintivo e con l'arco lombò l'aspetto sportivo legato alla pervo cosa succede normalmente beh si lascia spesso agli istruttori la fase di sperimentazione sul campo e poiché ahimè dubito che sia gli istruttori non solo i, i praticanti ma anche gli istruttori non conoscono le dinamiche del perché alcune cose succedono è essenziale eh, conoscere a quali leggi della fisica è legato il sistema arco quindi anche l'arco istintivo e l'arco lombò sono esattamente legati a, a, alla fisica dell'arco olimpico e dell'arco compauto eh, ovviamente eh, dal punto di vista tecnico è difficilmente comprensibile per quelli che e parliamo della maggioranza degli arcieri non, degli non hanno familiarità con la dinamica del volo della freccia parabole, traiettorie Tutte cose che sono legate alla fisica e alla balistica esterna. E quindi, ahimè, ahimè, ahimè, ahimè, utilizzano sistemi poco ortodossi come quelli che vediamo in foto, che non fanno altro che eh, usare eh, un sistema di mira veramente eh, fuori dalla, dalla lealtà sportiva, perché questa assolutamente non è leale, e cioè utilizzare dei segni sull'arco a mo' di mirino. Questo assolutamente io lo condanno e, e non, non è da utilizzare. Non è da utilizzare perché questa è una vera e propria collimazione e se io voglio fare questo eh, utilizzo l'arco olimpico e l'arco compound. Eh, non non l'arco nudo, perché l'arco nudo è, è più vicino, vabbè, ve lo assicuro, è molto più vicino all'arco istintivo e all'arco lombò di cosa si possa mai pensare. Cosa. Che normalmente pensano gli archi istintivi e gli archi, gli archi lombò, e, e, e se la pensano diversamente sbagliano. Ok. Beh, mh, intanto eh, possiamo dire una cosa: che potrebbe essere, potrebbe, eh, potrebbe essere un buon compromesso. Quello di usare un tiro veramente istintivo fino a circa 15 metri, e parlo di tiro istintivo anche col metodo di overdeal che abbiamo visto ieri sera però da 15 a 30 metri e oltre è molto molto più redditizio usare un sistema di gap shooting e vedremo quale utilizzare che non è più il sistema di gap shooting di, eh, di overdeal ma è un sistema di gap shooting un pochettino eh, con un metodo molto più eh, molto più fisico, molto più eh, strategico perché effettivamente le gare che poi noi andremo a ad effettuare che siano le gare 3D che siano le gare anterefield field abbiamo delle situazioni ben fisse, ben, ben posizionate e che quindi possono essere sovrapponibili. È un po' come il tiro, il, il la palla canestro, nella palla canestro. Il tiratore di pallacanestro fa centro perché il canestro è a 3,05. Se fosse a 4 metri, se fosse a 2,5 metri, non farebbe centro. con con così grande facilità, o peggio, ancora se l'altezza del canestro fosse sempre diversa. Ma ah, il, il suo cervello, il suo inconscio nella sua tridimensionalità eh, conosce bene tutto e quindi in qualsiasi parte che si trova si gira in modo veloce e in modo istantaneo e istintivo istintivamente fa canestro, ma proprio perché le condizioni di gara sono sempre le stesse, e questo lo facilita ma tantissimo in modo straordinario quindi da 15 a 30 metri è oltre più redditito usare un sistema di gap shooting il quale sarà sicuramente più performante e sfrutterà appiena la nostra tecnica la nostra tecnica acquisita che non deve essere sprecata vediamo questo secondo metodo che è molto più laico molto più grammatico di tiro con l'arco tradizionale che è per l'appunto il gap shooting nel gap shooting e come abbiamo visto, ad esempio il sistema di Uward, lo split vision, si mette a fuoco il bersaglio, si tiene sfocata la punta della freccia, e con la visione periferica si ha la consapevolezza della sua posizione rispetto al punto da colpire, l'abbiamo visto ieri sera. Anche conoscendo, e eh, o oh, se non le conosciamo, cerchiamo di abituare il nostro inconscio a farsi carico anche della variabile di distanza. In questo caso si mira. Posizionando, osservando più o meno consciamente la punta della freccia su un punto ben definito del bersaglio. Stabilito in base alla distanza a cui si sta tirando, distanza stimata osservando la grandezza apparente del bersaglio valutata in base all'esperienza acquisita con la pratica. Questa della stima della distanza faremo poi un altro video su come veramente organizzarci nel modo migliore. Ma a prescindere da questo, la distanza, anche se fatta inconsciamente, anzi, meglio ovviamente se è il nostro subconscio che stabilisce prima distanza ma dobbiamo allenarci ecco perché io dico e qui lo ribadisco nel modo più fermo e assoluto l'allenamento l'allenamento va fatto sempre a distanze conosciute ripeto l'allenamento va fatto sempre a distanze conosciute poi se vogliamo fare una verifica fare il giro del campo e, e provare la nostra performance non lo possiamo fare ma l'allenamento va sempre fatto a distanze conosciute, a distanze conosciute. Come valutiamo il punto da dove posizionare la punta della freccia? Beh, intanto vediamo già quel disegno e cerchiamo vediamo di, capire, vediamo di capire un po' meglio. Beh, Intanto occorre costruire, costruire una tabella in cui si indicano per le, dista per le diverse distanze il gap corrispondente. Cos'è il gap? Cioè quanto dobbiamo mirare la sagoma per poter colpire il centro beh intanto, intanto, intanto eh, la tabella normalmente la facciamo di distante da 5 metri a 55 metri perché eh, sono le distanze che ovviamente si tirano di più per i tiratori di arco tradizionale eh, e non si trovano distanze superiori o minori Può anche essere fatta di 2,5 m, di 2,5 m per distanze fino a 20 metri. Questo lo possiamo fare, ma magari in un secondo tempo, quando effettivamente la nostra tecnica è eh, ben, ben consolidata. Come preparare questa tabella? Come la prepariamo? Beh, per prima cosa bisogna definire a quale distanza si colpisce il centro del bersaglio, mettendo la punta della freccia sul centro stesso. Questo, questa definizione ovviamente è punto nullo o punto zero quindi dove posizioniamo effettivamente la punta della freccia colpiamo il bersaglio quindi noi dobbiamo fare attenzione eh, dove abbiamo posizionato la punta, freccia, la punta della freccia nel perfect nel centro del bersaglio c'è cioè un bersaglio anterefield nel centro e a che distanza lo colpiamo in questo, caso, in questo caso, come vediamo, mh, per un ancoraggio eh, giusto, una, un lombò di 40 libre, ad esempio, e un ancoraggio con il pollice sotto il mento, il, eh, si colpisce il centro del bersaglio a 50 metri. E Questa è la prova che ho fatto io e, e da cosa ho sentito è più o meno quello che capita un pochettino a tutti. Ovviamente, e ne parleremo magari dopo, per abbassare eh, questa distanza bisogna alzare l'ancoraggio, ma di questo magari ne parleremo un'altra un volta quando parleremo un pochettino più di strategie tecniche per quanto riguarda questo tipo di archi. Beh, intanto la traiettoria della freccia per arrivare al punto nullo, ovviamente una curva, anzi dico una curva è una parabola, a un punto in cui la distanza dalla retta arciere-bersaglio è massima. Ad esempio, punto nullo a 50 metri, il punto di inversione della culo della traiettoria a 30 metri. Quindi, cosa vediamo? Vediamo qua, ad esempio, il punto dove parte la freccia e questa è la retta bersaglio arciere, questa è la retta bersaglio arciere, questa è la retta bersaglio arciere. Questo è il tragitto che fa la freccia. Essendo una parabola, essendo una parabola, non c'è dubbio su questo, la freccia farà farà un, un percorso tale che a un certo punto in questo punto qua in questo punto c'è l'inversione quindi fino a questo punto la freccia sale da questo in cui la freccia scende fino ad arrivare nel centro quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto partire la freccia mirando nel centro e la freccia è andata nel centro a 50 metri questa è la distanza, potrebbe essere 45, può essere 31 potrebbe essere quello che vogliamo non ha importanza questa è la tabella che ho costruito io con il punto nullo quindi mirando nel centro va nel centro a 50 metri però potrebbe essere qualsiasi altro qualsiasi altro numero quello che è importante capire qual è che nel punto di inversione nel punto di inversione che in questo caso sempre per mia esperienza per eh, che vale solo per me e per gli altri potrebbe essere in qualsiasi altra distanza perché magari la parabola poteva essere molto più breve per il libraggio o, per, o molto più ampia per un altro libraggio il punto dove c'è l'inversione è il punto definisce il punto di massimo gap shooting e cioè nel punto di inversione per colpire il centro a 30 metri io dovrò mirare nel punto più basso Adesso vediamo, ad esempio, come in questo caso, come dico, il punto nullo è a 50 metri, il punto di inversione della curva della traiettoria è a 30 metri. Quindi nel punto di inversione ho il punto di massimo gap ho il punto di massimo gap shooting. Quindi, per colpire il bersaglio a 30 metri occorre mirare sotto il bersaglio in un certo valore e in questo caso è distanza in cui la distanza del punto di mira sotto il bersaglio è massima. Quindi per colpire questo centro, e io sono a 30 metri di distanza, devo mirare allo zoccolo, devo mirare nel punto più basso. Perché devo mirare nel punto più basso? Perché 30 metri è il punto di inversione. Ma lo vediamo meglio, se vi ho confusi, tranquilli. <ride> tranquilli, adesso lo vediamo meglio. Allora, vediamo ancora una volta la, la nostra parabola. Questa è la retta arciere-bersaglio, 50 metri. L'ho ottenuto sperimentalmente, poteva essere diverso, poteva essere 38, 41, 51, poteva essere qualsiasi distanza. L'ho fatto sperimentalmente col mio arco, col mio allungo e col mio, soprattutto col mio ancoraggio, perché io ho un ancoraggio basso, quindi le frecce vanno distanti. Quindi mirando nel centro vado nel centro a 50 metri e mi sono anche accorto che il punto di inversione è a 30 metri Beh, questo dipende anche un po' dalle frecce dipende da, da tanti fattori a me a me viene a 30 metri poteva essere 28 può essere 31 e quindi in questo punto ho il punto di massimo gap shooting ok poi abete la registrazione e ve lo riguardate. Lo so che non è così semplice, ma vi potete poi anche fare delle domande eventualmente. Infatti il principio per al tiro ad ogni distanza fra tiratore e il bersaglio al punto nulla è questo. Mirare, attenzione quello che c'è scritto, eh? mirare sempre sotto il centro del bersaglio in misura uguale alla distanza esistente fra la parabola percorsa dalla freccia e la retta arciere-bersaglio. Lo rivediamo questo, questo, a questa distanza questo sarà il gap a questa distanza questo sarà il gap a questa distanza questo sarà il gap a questa distanza questo sarà il gap a questa distanza questo sarà il gap quindi se que, questa è, è la distanza potevo mettere dei, dei metri ad esempio se qua è 25 metri qua potrebbe essere 18 metri per tirare per prendere il centro a 18 metri io devo tirare di questa distanza qua e misureremo sperimentalmente, adesso lo vediamo come. Quindi mirare sempre sotto il centro del bersaglio in misura uguale alla distanza esistente fra la parabola percorsa dalla freccia e la retta arciere-bersaglio. Questa distanza cresce. Da 0 al punto di inversione della parabola, per poi e poi diminuisce per l'appunto fino al punto nullo. Ovviamente, questa è questo è il gap shooting che equivale alla parabola. Ma come lo possiamo fare sperimentalmente? Come riusciamo a capire in modo preciso quale sarà questo, soprattutto questo, il gap per costruire la nostra tabella? Ecco come dobbiamo fare. Allora, questa distanza cresce da zero al punto di inversione della parabola e poi diminuisce fino al punto nullo. Quindi, cosa dobbiamo fare noi? Cosa dobbiamo fare? Prendiamo un grande bersaglio da 122, cioè quelli più grandi dei bersagli fitarco, quelli più grandi di tutti. Mettiamo il paglione per terra, che ci conviene metterlo per terra. Mettiamo il paglione per terra e ci mettiamo a 0 metto a un, a un metro di distanza, io ho scritto 0, ma facciamo un metro di distanza e miriamo nel centro se ci mettiamo un metro di distanza e miriamo nel centro la freccia andrà nel centro, ve lo assicuro perché la distanza è talmente breve che eh, non essendoci parallasse la, la freccia andrà nel centro poi ci spostiamo a 5 metri, quindi andiamo indietro di 5 metri Andiamo indietro di 5 metri e miriamo sempre nel centro. Miriamo sempre nel centro. Però siamo retrocessi di 5 metri. La freccia si posizionerà in questo punto. Poi andiamo indietro di altri 5 metri. Andiamo a 10 metri, ma miriamo sempre nel centro. Mirando sempre nel centro, la freccia colpirà questo punto. Okay? Poi andiamo indietro ancora di 5 metri, quindi a 15. Miriamo sempre nel centro. E la freccia si, si, si pianterà in questo punto. A 20 metri si pianterà in questo punto, a 25 metri si pianterà in questo punto, e a 30 metri si pianterà in questo punto. Poi andiamo a 35 metri. E guarda un po', a 35 metri la freccia si, posiziona, si pianta più in basso. Quindi abbiamo raggiunto il punto di inversione. Quindi la parabola che prima saliva Adesso comincia a scendere. Retrocediamo ancora a 40 metri e si posizionerà vicino ai 15. Retrocediamo a 45 metri e si posizionerà appena sopra i 5 metri. E poi finalmente arriviamo a 50 metri e colpiremo il centro del bersaglio. Difficile? Sì, difficile. Uh, semplice? Sì, sem difficile ma molto semplice. È un metodo semplicissimo. In questo, modo qua, in questo modo qua abbiamo scoperto come abbiamo costruito questa tabella. Molto semplicemente. Ecco che a 50 metri tirando qua e a un metro tirando qua vado nel centro. A 5 metri dovrò mirare in questo punto, a 10 metri in questo punto, a 15 metri in questo punto, a 20 metri in questo punto, a 25 metri in questo punto, a 30 metri in questo punto. Poi a 35 metri dovrò mirare in questo punto qua, a 40 metri in questo punto qua, a 45 metri in questo punto qua e a 50 metri in questo punto qua. Certo, questa è un'azione non semplice, non è un'azione semplice, ovvio, lo dobbiamo fare in modo istintivo, lo dobbiamo fare con la visione periferica. Lo dobbiamo fare più con, con l'inconscio che col subconscio. Non dobbiamo collimare quel punto lì, però, con la pratica, eh, viene assolutamente in modo veramente straordinario. E fino a 15 metri vedrete che sarà di una semplicità straordinaria. Eh, nelle gare 3D eh, della Fitarco, per esempio, che sono molto più semplici, eh, il massimo è 30 metri e vedremo come Tirando fino a 30 metri veramente allenandoci al meglio sarà veramente veramente semplice. Un pochettino più difficile sono le gare anterefield dove la distanza massima è 40 metri e, e sarà un pochettino più ostico. Ma non credete, alla fin fine il 80, più dell'80% dei tiri nell'anterefield eh, si fanno sotto i 30 metri, quindi veramente sono poche le frecce che si tirano oltre, oltre i 30. Quindi anche qua rientriamo nella facilità. Quindi, conoscendo le dimensioni del bersaglio, si possono definire dei punti di riferimento sul bersaglio stesso, che permettono di definire di volta in volta il punto di mira a qualsiasi distanza si sta tirando. È molto semplice. Conoscendo le dimensioni del bersaglio, si possono definire dei punti di riferimento sul bersaglio stesso che permettono di definire di volta in volta il punto di mira a qualsiasi distanza si sto tirando. Ovviamente questo è, eh, è il cervo, se fosse stato un tasso ovviamente eh, le, le, le posizioni sarebbero state ovviamente diverse. Però, eh, sul tasso normalmente lo troviamo non oltre i 20 22 metri e quindi già rientriamo nel tiro un pochettino più puro del tiro istintivo che funziona vi assicuro fino a 15 18 metri funziona veramente in modo egregio senza bisogno di accentuare le collimazioni invece oltre effettivamente dobbiamo tener conto anche di questo game shooting costruendoci delle tabelle e provando e riprovando, però mi raccomando l'allenamento sempre a distanze conosciute, l'allenamento sempre a distanze conosciute, qua parliamo di performance sportiva, non parliamo di meditazione, quindi sempre alleniamoci a distanze conosciute per, avere, per istruire il nostro cervello ad avere eh, delle, delle informazioni attendibili a cui attingere quando eh, sarà in difficoltà nella valutazione del listo. Ecco qua la nostra tabella per quanto riguarda il cervo eh, che ci dobbiamo fare eh, effettivamente a un metro va nel centro a 50 metri va nel centro dopodiché scenderemo fino a 30 metri per risalire 35, 40, 45 e 50 semplice difficile ma semplice provate Oh, diciamo che per questa abbiamo finito tutto. Non dimenticate mai che il volo della freccia è magico e in qualsiasi caso ricordatevi che la mira accade e questo vale, ve lo assicuro, vale per tutti. Grazie per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video e spero che vi faccia piacere. Ciao a tutti!